Grazie, Presidente. No, devo dire che pensare di non avere nessuna responsabilità nella, nella faccenda di multiservizi servizi è veramente avere la faccia tosta. Voglio dire, venire qui a parlare, a parlare di queste questioni dopo aver provocato un disastro immane in questa città proprio quando era seduta là sopra. Proprio quando era seduta là sopra, consigliera Baglio, oggi è veramente da vergognarsi. Detto questo, voglio dire, eh, se vuole, te lo leggo io l'ordine dei lavori alla consigliera Baglio perché ci sono due delibere che andiamo a discutere. Per cui non è che stiamo parlando solo di, questo, di, di, questo, di questa mozione, che secondo me è una mozione che oggi, che oggi dimostra quanto voi siete poco attenti ai lavoratori e al lavoro e quanti disastri avete fatto in questi anni, specialmente col governo Renzi e Gentiloni, sul discorso del lavoro. Noi oggi abbiamo coraggio, abbiamo coraggio e voi ne prendete atto e naturalmente. naturalmente Apprendete che finalmente in quest'Aula c'è qualcuno che sostiene battaglie vere, non quelle finte che hanno portato al disastro questa città. Grazie.